Oggi vediamo insieme qualche informazione utile sul ferro, dove si trova, a quanto ne serve e come fare ad averne abbastanza durante la giornata.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 Oggi parliamo di ferro. Credo sia importante fare un po' di chiarezza su questo minerale perché vedo spesso persone in studio che soffrono di anemia più o meno marcata e che avrebbero la necessità di puntare su un'alimentazione più ricca di ferro. Prima di tutto, il ferro è un minerale utilizzato dal nostro organismo per molti scopi. Quello principale probabilmente è il trasporto dell'ossigeno nel sangue. Nei globuli rossi infatti c'è l'emoglobina che riesce a legare l'ossigeno tramite appunto un atomo di ferro. In condizioni di carenza la prima cosa che si nota infatti è una diminuzione dei valori dell'emoglobina nel sangue. Inoltre possono presentarsi spossatezza, pallore e altri fastidi che spesso vengono giustificati con, con lo stress, ma in questo caso sono qualcosa di più organico e ovviamente risolvibile. La quota di ferro necessaria per il mantenimento della buona salute ce la suggeriscono i LARN, ovvero le tabelle dei livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana. In queste tabelle si può leggere che i fabbisogni di ferro sono molto precisi. Per un uomo adulto si suggeriscono almeno 10 mg di ferro al giorno. Per ragazze e adolescenti prima del menarca e donne in menopausa anche per esse 10 mg al giorno. Per le donne in età fertile si passa a 18 mg di ferro al giorno. Per le donne in gravidanza aumenta ancora, si arriva fino a 27 mg al giorno. Ecco quindi che le anemie sono più frequenti nelle donne rispetto agli uomini, proprio perché hanno un maggiore fabbisogno e di conseguenza si deve stare più attenti, cosa che non sempre succede. A questo punto dobbiamo parlare delle fonti di ferro e la questione è si complica un pochino il ferro è molto diffuso in natura ma non è sempre disponibile tra gli alimenti più ricchi di ferro troviamo il fegato di suino eh, ma anche la crusca di frumento il caviale il pepe nero addirittura se andiamo a vedere le tabelle del sito alimentinutrizione.it eh, possiamo vedere che i fagioli borlotti hanno più del doppio del ferro della carne di cavallo insomma apparentemente è facilissimo prendere ferro purtroppo non è così in realtà il ferro animale è più assimilabile del ferro vegetale, tanto è vero che nelle linee guida vegetariane una delle indicazioni è quella di aumentare dell'80% i fabbisogni se non si ricorre a determinate condotte, che per fortuna sono molto efficaci. Se vogliamo sfruttare alimenti come fagioli, pistacchi, radicchio, rucola, prodotti integrali, soia, lupini e molti altri prodotti vegetali, allora dobbiamo aggiungere vitamina C nello stesso pasto. La vitamina C reagisce con il ferro e lo trasforma in un tipo di ferro più assimilabile, al pari di quello della carne e del pesce. Basta quindi assumere nello stesso pasto un frutto, una spremuta o una limonata, in modo che la vitamina C incontri nel tubo digerente il ferro e l'aiuti a essere assorbito inevitabilmente però quando siamo in carenza la cosa più efficace è rivolgersi a degli integratori ne esistono di vari tipi il consiglio che posso dare è quello di provare diversi integratori se non vi trovate bene con quello che avete L'integratore di ferro infatti può dare parecchi fastidi a livello gastrointestinale quindi è consigliabile comprare un prodotto diverso piuttosto che smettere semplicemente di prenderli nei larn viene indicato anche un limite massimo da non superare 60 mg al giorno Oltre a questo valore, la tossicità dell'integratore comincia a essere più alta dei suoi benefici. È bene quindi regolare l'assunzione dell'integratore di ferro con un professionista. In conclusione, non sottovalutate l'irritabilità, la stanchezza, l'insonnia: eh, non è per forza stress, e un consulto col proprio medico potrebbe eh, rilevare un problema facilmente risolvibile migliorando l'alimentazione.